Cos'è per te shit? Chic per me è un'associazione di grandi professionisti con i quali confrontarci nel mondo della ristorazione. Come descrivi la tua cucina? È una cucina di ricerca, divertente e contemporanea. Se non avessi fatto il produttore chi saresti? Se non avessi fatto il produttore sarei un'organizzatrice di eventi culturali, e artistici e umanitari per portare la cultura e la bellezza nel mondo. Se non avessi fatto lo chef chi saresti? Quindi sarei un designer tra architettura, design, moda, comunque esterno tre aggettivi per descrivere lo chef È bello raffinato e molto promettente tre aggettivi per descrivere l'azienda sostenibili funzionali e tailor made come sarà secondo te la ristorazione nel prossimo decennio? La ristorazione nel prossimo decennio sarà semplice, curata, ma molto attenta a tutto quello che si andrà a portare nel piatto. Che consiglio daresti allo chef per usare al meglio il tuo prodotto? Allora non accontentarti, ma personalizza la tua cucina in base alle, alle tue esigenze e fai in modo che eh, sia in totale sicurezza. Cos'è per te la sostenibilità? La sostenibilità è avere cura dell'ambiente, utilizzare i materiali sostenibili. La sostenibilità è conoscenza in prima di tutto e rispettare i prodotti, i loro valori nutrizionali e non che siano degli elementi puramente estetici ma degli elementi funzionali a comunque la vita delle persone. In cosa è sostenibile la tua azienda? La mia azienda è sostenibile al 100% perché noi utilizziamo materiali di altissima qualità che hanno una lunghissima durata e poi sono riciclabili a 90%. In cosa è sostenibile questo tuo piatto? Il piatto è sostenibile in quanto non è un piatto statico, fisso, ma evolve e cambia in funzione delle stagionalità, in funzione dei prodotti che abbiamo a disposizione. Quindi è un piatto che segue l'andamento della, della natura e che viene riproposto secondo un'estetica, secondo un gusto che varia in, col variare delle stagioni. Ciao Valeria. Ciao.